Ciao ragazzi, su questo video vedremo un esercizio sui spazi vettoriali. Allora, l'esercizio è questo: siano V e W due sottospazi vettoriali di R3, dove V uguale con x, z che appartengono a R3 2x più 2y più 2z uguale a 0 e W come preferite x, y, z appartengono a R3 x più 2y più z uguale a 0 allora noi dobbiamo trovare A trovarne una base e le dimensioni di V e W B trovarne una base e la dimensione di V intersezione W C trovarne la base del sottospazio V più W e per ultimo di trovarne se se vale V, questo simbolino che è la somma diretta V somma diretta W se è uguale con R3 allora cominciamo da troviamo prima la base e la dimensione di V x, y, z R3. allora andiamo a trovare la base come si trova? prendiamo questa equazione qua E la risolviamo o per x, o per y o per z. Ognuno può scegliere. Io preferirei per z. Allora diamo: z uguale con meno 2x meno 2y. Allora, si vede qua che z dipende da x e da y. Che quelli due possono prendere qualsiasi valore allora x con ar poi x y e abbiamo trovato che z uguale con questo qua allora andiamo a separarli x il primo per x, qua non c'è x, allora 0 e qua c'è x, allora meno 2x più y, qua non c'è y allora 0, qua c'è y allora lo scrivo e qua c'è y allora meno 2y questo è uguale, il fattore comune è x per 1 0 meno 2 se faccio il prodotto sarà uguale e poi y fattore comune 0 per y fa 0 1 meno 2 allora cosa ho trovato qua questi sono i generatori e si scrive così v uguale con lo span di 1 0 meno 2 0 1 meno 2 questo che significa? questi sono i generatori non sono una base di solito su questi esercizi sono anche una base però per essere sicuri noi dobbiamo dimostrare che questi due vettori v1 e v2 sono anche linearmente indipendenti per essere una base di v allora come possiamo dimostrare che i due vettori sono linearmente indipendenti? ci sono due modi il primo modo è descrivere i due vettori come una matrice cioè 1 0 2 0 1 meno 2. e facendo le mose di gauss dobbiamo vedere se qualcuno diventa il vettore nullo qua possiamo vedere subito che è già prodotto a scala che sono linearmente indipendenti perché per qualsiasi addizione o sottrazione che si può fare non diventerà un vettore nullo allora, i nostri vettori sono linearmente indipendenti. Poi c'è un altro modo per vedere se due vettori sono linearmente indipendenti. Sia k, virgola, lambda, due numeri che appartengono a dere, deve valere questo qua, k per il primo vettore, più lambda per il secondo vettore devono essere uguali a 0, cioè con poche parole k e lambda devono essere 0. Andiamo a vedere. Allora, faccio il prodotto k 0 meno 2k più 0 λ meno 2 lambda 0 questo uguale con faccio l'addizione k per 0k 0 per lambda lambda meno 2k meno 2 lambda uguale con il vettore nullo cioè abbiamo il sistema K uguale 0, lambda uguale 0 e meno 2 k meno 2 lambda uguale 0. Da questo abbiamo che k uguale 0 e lambda uguale 0. Allora, i nostri vettori sono linearmente. indipendenti come vi ho detto prima ragazzi questo non serve farlo però l'ho fatto solo per qualcun altro esercizio forse ci chiedono se due vettori sono linearmente indipendenti questo è il modo per dimostrarlo allora qua si scrive direttamente che una base di v uguale 1 0 meno 2 0 1 meno 2 subito, e la dimensione di V è 2 perché ho due elementi Dim è uguale a 2. Allora andiamo a vedere per W. Questo è il nostro sottospazio vettoriale. Allora W uguale x più 2y più z uguale 0 si può risolvere per x, per y, per z io risolvo per z allora z uguale meno x meno 2y x, y πρέπει να add r e poi abbiamo X Y Z uguale X Y Z uguale questo qua. Allora, devo separare. Uguale con prima per X qua c'è un X, qua no e meno X più y 0 y meno 2y allora fattore comune x rimane 1 0 meno 1 più y 0 1 meno 2 allora come abbiamo detto prima questi sono i generatori che si scrive così per vedere se sono anche una base dobbiamo vedere se sono linearmente indipendenti con lo stesso modo che abbiamo fatto prima lo potete fare per l'esercizio qua posso scrivere direttamente che una base di w è e la dimensione di w è uguale con 2 perché ci sono due elementi alla nostra base.